Minecraft, ma abbiamo effetti incredibili! Guardate qua! Adesso arriviamo a terra e vi faccio vedere. Ho oh, la super velocità, guardate che corsa che riesco a fare. E anche il super salto. E sarà super difficile ovviamente giocare a questo Minecraft, perché è tipo impossibile, manco. Pure. Guardate pure scavare gli alberi, impossibile. Tipo. Oppure fare qualsiasi altra cosa su Minecraft diventa letteralmente difficilissimo. Guardate. Anche se io corro, cioè anche se tipo sto shiftato, guardate. Guardate come è veloce Ma è stupido È tipo il personaggio stupido Ah cosa sto facendo Ho rotto tutto Avete visto Ok bene Però adesso Scappiamo Cioè nel senso Saltiamo No non devo fare Perché l'ho fatto oh, Ah no, non sono morto, bene, bene, bene, grazie, grazie, grazie, pensavo, no, seriamente pensavo che stavo per morire, cioè, ne avevo l'idea, ok, ho preso un bel po' di alberi, adesso sapete cosa vorrei fare, vorrei prima di tutto trasformare tutto questo legno così, molto bene, ovviamente ci sediamo, cioè nel senso ci, ci facciamo un po' di attrezzi, tipo i maiali, adesso cosa faccio, ovviamente li uccido perché mi serve il cibo, no? Eh, quindi, mi spiace, crafterò una spada E, oh mio dio, no, è, imposs è impossibile Aiuto, ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta Adesso dobbiamo andare a prendere un altro maiale Perché abbiamo bisogno di assolutamente tantissimo cibo Uffa, maialino, vieni qua Pezzo maialone <ride> Avete capito, è un maialone grosso Proprio come, non lo so come... Chi è che è un maialone grosso? Tipo, uno dei miei tanti amici No oh. No, no, no, eccoci ma no, perché l'ho fatto? Sono stupidino un pochino però Sono un pochino stupidino Eh, scusate Poi adesso sapete cosa vado a fare adesso? Prima di tutto uccido altri maiali perché scusate ma mi serve Cioè nel senso Poi si può fare su Minecraft no? Non è una cosa illegale Ecco tipo questa cosa qua adesso la farò perché ovviamente serve cibo Altrimenti Minecraft dice Eh no non puoi sopravvivere. Eh, è Minecraft E Minecraft in realtà è anche la vita però vabbè Insomma Non evitiamo di dire queste cose E poi comunque guardate qua c'è tipo Un... Un canyon. Mm, però, guardate, in realtà è molto semplice perché faccio così, guardate, là! E niente, sono all, altro che... Cioè, con un salto riesco proprio ad arrivare nei, eh, ciao, nei cieli alti più alti del mondo. Però se faccio così muoio direttamente. Quindi vorrei evitare di morire. Non so se sono abbastanza chiaro. Eh no. Ok, perfetto. Adesso, cos'è che voglio fare? Ovviamente voglio craftare prima di tutto un'altra crafting table. Devo farmi tipo una specie di cosa, altrimenti qua... Cado tipo muoio male Ok perfetto Vedete bisogna agire un po' di strategia Tipo non so se Non so se mi spiego Tipo adesso guardate Se io voglio fare una cosa di questo tipo Devo fare tipo un ponte Che però Cioè così capito Però spreco qualsiasi mio materiale È Un po' dura <gasps> Pazzo No non, non ti permettere Guarda che sono eh, niente Mi ha rovinato tutto Tutto Tutto Se fai fai schifo fai schifo. Dai li odio ma Dai dai dai, dai Me ne devo andare Via Stavo per morire Stavo per fottu morire Per non dire qualcos'altro Ok adesso sapete cosa faccio Faccio una crafting E eh, una fornace Perché così adesso uh, Mangio qualcosa Senza morire magari Ti prego Guardate che difficilissimo. Cioè so che non sembra ma è super complicato Perché qua devi stare attentissimo Perché a volte ti dà la protezione da caduta Ma non sempre, non so perché Cioè tipo a volte io salto e muoio So è, è completamente mind blowing Non ha il minimo senso Mangia Una volta che si va in miniera su Minecraft Cos'è che si fa? Si fa una casa io immagino No tipo Non è che immagino Di solito io faccio una casa Tipo dopo che vado in miniera Dopo che ho già preso il ferro A volte guardate faccio talmente tanto una speedrun Quando faccio le vanilla Che tipo prendo anche i diamanti tipo Fin dalla prima miniera Perché oh no No, no, perché l'ho fatto? Eh, lo sapevo io Attenzione, pazzo, pazzo pa No, di nuovo, l'ho fatto di nuovo Mi devo ricordare che c'ho la salto a mille A tremila, a quarantamila Ok, tipo, dov'è che vogliamo fare la casa? Io, tipo, vorrei farla... Guardate, guardate, la casa di solito Dato che è una cosa molto veloce Io la vorrei fare da questa parte qua Così almeno Non, non diventa una cosa super complicata Tipo adesso mi faccio guarda, Questa già si può essere, può essere considerata casa, no? Diciamo di sì Ora, invece, cos'è che si può fare? Si dovrebbe sopravvivere la prima notte Solo che la prima notte è ancora, tipo, lì Che stiamo aspettando Oh, notte! Si muova! Ho anche tirato un uovo Lì, che è esploso in mille pezzi Avete visto? Eh, lo so So che avete visto Eh, ma a voi, a voi piace questa cosa che, che tiro le uova? Eh, lo so che vi piace Ma dovrei tirare più uova, mi dite? Avete ragione, allora sapete cosa faccio? Slash, Give, Dunis, uh, Minecraft... Uh, come si chiamano? No, ti prego, come si chiamano le uova? Ma un botto di uova, avete visto? Ho preso addirittura 64 uova, porca puzzarda. Anzi, sapete adesso cosa faccio? Io posso fare un, questa cosa qua, tipo prendo i maiali e li uccido proprio. Perché? ho bisogno di cibo anche perché sta finendo il cibo quindi dobbiamo procurarcelo assolutamente perché voi quando voi andate nella tipo immaginatevi uh, un scenario tipo The Forest no? Cadete con un aereo e, su un'isola deserta no? dove non c'è nessuno cosa fate? dovete pur so, dovrete pur mangiare qualcosa no? quindi um, dovrete cacciare purtroppo nel senso è una cosa orribile lo so però almeno a me non, non piacerebbe affatto cacciare se in genera, anzi um, vabbè perdere, no? non parliamo di questi temi anche perché a volte sono anche un po' più um, Strani, ecco, diciamo così. Però tiro le uova! Tiro le uova! <ride> Ho tirato un botto di uova e sono nati i polli. Non funziona così purtroppo nella realtà. Sarebbe vero che tu tiri le uova e nascono i polli, tipo. Però. Mh, è un po' più difficile nella realtà. Devo dire che. E... Cambia qualcosa in effetti In realtà Non è proprio la stessa cosa Se io avessi tipo Delle ossa adesso Gli renderei al cane Così tipo brum, Guardate quanto velocità brum. A parte che sto parlando Di 30.000 temi In due secondi Tipo ma cosa Cioè secondo me Devo stare un po' calmo Perché sono Ad un livello Di sovraccarico cognitivo straordinario. Cioè nel senso ho la mente carica ehm, Adesso E eh, la la la Altre uova Ma signori polli Volete tipo Un altro Pollo per voi Ma guardate Un altro figlio letto. Un altro figlio eh, Il i figli addosso vi piace questo? Certo che vi piace, ovvio che vi piace. Eh eh eh. Però sta diventando notte, porca puzzarda, dobbiamo muoverci e uccidere queste mucche perché abbiamo bisogno di altro. Vieni cu... schifosa! Come ti No, manna no, seriamente mi sta facendo arrabbiare, sapete? mi stava facendo leggermente arrabbiare perché non stava morendo io la stavo rincorrendo e lei cosa stava facendo? tipo stava correndo 30.000 volte al secondo tipo basta corri più veloce di me ma cosa sei? altro che ero Brian porca puzzarda guarda cosa devo fare per salire io veramente non ci voglio credere ok perfetto adesso vado in casa mia se la ritrovo ecco adesso non la ritroverò mai più devo, devo scavermi in un'altra casa stupido che sono però potrei anche sopravvivere tipo agli zombie alla notte <ride> Ragazzi, facciamo assolutamente che tipo Oh mio Dio, che tipo dobbiamo stare sopravvivere fuori all'esterno, no? È molto complicato adesso perché ci sono tutti i mob del caso Tipo i ragni, gli scheletri, soprattutto gli scheletri E io mi sto anche cuocendo il cibo perché è finito purtroppo Se arriva uno scheletro qua e mi tira una freccia Io sono letteralmente finito purtroppo E quindi non possiamo nemmeno permetterci un piccolo errore Porca puzzarda, mi sta avvenendo Proprio paura, sinceramente Anche perché se poi arriva quello scheletro e ci infila Il suo braccio scheletrico lì Proprio lì, avete capito dove mm, mm, Diventa un po' complicato, no? Guardate, lì c'è mm, mm, mm, Uh! avete capito Uh uuuuh uh, uh. Scusatemi, cioè, mi, mi rendo conto Che questa cosa vi, vi è sembrata leggermente strana Vi chiedo scusa dal profondo Del mio cuore se vi siete sentiti toccati Da questa mia performance È assolutamente normale essere scioccati Dopo questa cosa che ho appena fatto E me ne rendo conto Purtroppo però Vi, vi dico che non è assolutamente mia responsabilità Di ciò che... Ah! No No, ho visto gli scheletri. Quegli schifosi non si devono permettere di avvicinarsi a me. Perché altrimenti io impazzisco, sapete? Impazzisco. Eccolo là, eccolo là. Mannaggia, gli scheletruzzi No, però tanto non mi prendono, guarda, sono stupidi Perché tanto, io cammino talmente tanto velocemente Che col cavolo che mi prendi, per non dire qualcos'altro Col capperino che mi prendi Eh no, E eh, invece adesso mi prende come se mi Ma mi prende come se mi prende Mi prende come? No, via Per favore, per favore Ok, perfetto, sono scappato, guarda E eh, c'è il creeper addirittura, porca puzzona Scurreggiona, io sto andando Costantemente con lo shift addosso perché È una cosa complicatissima cercare di sopravvivere Vabbè dai, diciamo il per è esploso ma mi ha fatto solo che bene Ragazzi Ok siamo usciti nell'acqua Per fortuna siamo scesi nel No di nuovo di nuovo Che stupido mi devo ricordare che Cado e muoio se faccio così Non devo saltare così a cavolo devo avere tipo qualcosa Sopra che mi blocca ma mi deve bloccare Proprio Lo faccio boom Proprio così avete visto pure nella vita reale Cioè adesso io se salto Mi schianto al soffitto e muoio Cioè io ve lo dico ragazzi è pericolosissimo Guardate, là c'è uno scheletro pazzo, ma vuoi che ti diri le, le uova, le uova? Bene, almeno è finito. Oddio, no, ma dai, ma seriamente, ma sono arrivato sopra questa montagna, ma avete visto? Ma è incredibile quasi, c'è cioè una roba straordinariamente strana. Cioè, sinceramente, chi caspita, cioè, nel senso, non me ne frega, scheletro, ormai... No. No, ti prego, no, no, no, non mi dire, non mi dire Porca puzzona Avete visto? Stavo per morire Cioè guardate che se cadevo un altro po' io morivo letteralmente Cioè vorrei evitare No, ti prego, ti prego vivi Ti prego vivi, ti prego vivi Un F cuore Per non dire qualcos'altro Un cuore, avete visto, vero? E se adesso arriva uno scheletro Per me è letteralmente finita e se per me è finita, è finita anche il video La luna sta scendendo E il sole sta sorgendo E devo dire che noi o oh creature Cioè nel senso, ho oh creature per noi, nel senso Noi siamo delle creature e Siamo sopravvissuti Perché ho messo questa musica? Siamo sopravvissuti No Siamo uh, Siamo Sopravvissuti Ma porca miseria, siamo Sopra, vabbè ho capito, an... basta, sono stufo. Siamo sopravvissuti alla notte, siamo sopravvissuti a tutto quanto. E io direi che abbiamo vinto, anche se sono morto adesso, ma adesso potevo morire, l'ho fatto apposta, non sono così sciocchino. E adesso guardate che triste che è Minecraft senza gli effetti. Uh, tristissimo, anche brutto. Cioè no, è brutto no, però dico. Triste sì. E quindi ragazzi, vediamo se voi volete vedere altri altre di questi episodi. Mi raccomando, scrivetemelo nei commenti, scrivetemi sì no. Sì o no? E poi assolutamente mi raccomando, vi ricordo chiaramente di lasciare like e iscrivervi al canale. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!